Facendole dimenticare lo nel difficile periodo seguito alla loro separazione. Dopo il divorzio da Johnny Depp, da cui la AirDà ha ricavato 7 milioni di dollari, interamente devoluti all'American Civil Liberties Union in Children's Hospital di Los Angeles, Amber ha passato un periodo difficile. Provata e magrissima.